In questo video ti faccio vedere come rispondere a questo quesito. Natural Sorting, come applicarlo ai valori di una cella. Abbiamo questa tabella. Concentriamoci sul campo List. List è caratterizzato da varie celle. Ogni cella ha una stringa, alfanumerica, il separatore è il trattino. Ordinare in modo naturale significa passare da List a Natural List. Naturalmente l'ordinamento uh, naturale, il Natural Sorting, è abbastanza documentato, c'è molta letteratura, uh, uh, si trova facilmente sul web. Vediamo come ris risolvere questo problema utilizzando il tool Visidata da riga di comando. Qui ho replicato la tabella, questa qua, in visualizzazione questa, la faccio vedere un attimino meglio eccola qua questa è la tabella quindi devo partire da list e devo ottenere natural sorted list come si fa utilizzando visitata? allora andiamo su Linux in questo caso è la shell di Linux sono all'interno della cartella che anzi per adesso non sono ancora all'interno della cartella un attimino sono qua, NS sta per Natural Sorting, è la tabella che voglio ordinare. Accedo nella shell di Linux, scrivo vd il nome del file che è NS, lo apro e sono qua. Eccolo qua. Per ordinarlo mi posiziono in questo caso nell'ultima colonna, qua, digito uguale, qua sotto e qua devo semplicemente incollare una funzione che è questa qua che io naturalmente la, la uh, ero in memoria quindi nat sort nome della colonna e il delimitatore quindi il nome della colonna in questo caso è list quindi qua scrivo list e nel separatore come si vede il separatore è il trattino trattino invio Ed ecco qua che ho ottenuto l'ordinamento. 16 slash A trattino 0 è diventato 0 trattino 16 slash A e così via per gli altri. Ciao, alla prossima.